Buonasera a tutti. Eh, volevo dire a chi mi chiama bambina di Civati che si sbaglia perché io sono nonnina di Civati da un anno. Perché è diventato papa da un anno. Eh, perché sostengo Civati? Io Civati lo conosco, anzi lo chiamo Pippo perché ormai lo conosco da tantissimi anni. Ci siamo conosciuti eh, nel 2005 durante la sua campagna elettorale alle regionali e eh, da allora non ci siamo più lasciati. Lui in consiglio regionale. Io in amministrazione nel mio comune, lui eh, che si è dedicato in tutti questi anni al tema dell'ambiente, al tema, della, dell e al tema eh, delle cave, del consumo di suolo, io nella mia amministrazione a combattere contro l'abusivismo edilizio, contro le discariche abusive, contro la lotta all'andrangheta. Lui è sempre stato al mio fianco, mi ha sempre sostenuta, lui in qualunque momento era sempre pronto a dirmi che qualunque cosa avessi bisogno lui era al mio fianco e non ci siamo appunto più lasciati dal 2005 fino a questa bella esperienza e um, vi volevo parlare nello specifico del tema del, delle mafie vedete 61 anni fa è nata la commissione antimafia e eh, mh, sono esattamente 60 anni che la commissione antimafia L'anno dopo, appunto nel 63, ha cominciato a lavorare. Ecco, eh, dopo 60 anni siamo ancora qui a discutere di mafia, vuol dire che in 60 anni non è cambiato assolutamente niente, anzi, le cose sono sicuramente peggiorate da questo punto di vista. E questo è molto, è molto diciamo, preoccupante, preoccupante perché la mafia, poi legata alla mafia c'è tutto il tema della corruzione, c'è il tema dell'evasione fiscale, c'è il tema del riciclaggio del, del denaro sporco. Quindi. Eh, un tema veramente eh, che non. un problema che non riusciamo a risolvere che non si è voluto risolvere d'altronde con un presidente della, del consiglio che teneva in casa Vittorio Mangano e che dice che Mangano è un galantuomo credo che si pot... il problema non si, mai, non si sarebbe mai potuto risolvere non si voleva risolvere io vi faccio solo un esempio eh, nel 1991 da un'idea geniale di Falcone è nata la DIA a direzione Investigativa Antimafia, che cosa doveva essere la DIA in sostanza? Doveva essere un nucleo formato da eccellenze, da, eh, da persone che ave, eh, conoscevano analisti, e investigatori il meglio che avesse l'Italia nei confronti eh, che studiavano il problema della mafia. Pensate che la legge del 1991 ancora oggi non è ancora stata attu attuata, prevedeva una, un organico di circa 3.000 persone. Pensate che sono 1200, ogni anno in ogni finanziaria vengono tolti i soldi alla direzione investigativa antimafia, non solo, ma dovevano entrare per concorso queste persone, queste eccellenze, non vengono più neanche eh, ingaggiate per concorso, vengono addirittura adesso nominate, si creano dei gruppi esterni, in sostanza si vuole smantellare quello che è la direzione investigativa, un'idea eccellente. Al Parlamento europeo esiste la Commissione europea antimafia che è presieduta da Sonia Alfano e pensate che prendono come esempio eh, l'idea di Falcone, della dia, no? vogliono costruire una dia a livello europeo. Noi l'abbiamo, avevamo la persona, il nostro eroe che nessuno dimentica e che l'aveva intuita e l'aveva cercato appunto attraverso questa legge di... Eh, di a questa legge di, appunto, di adottare l'Italia di questo strumento che nessuno aveva e noi invece la stiamo smantellando. Ecco, noi io insieme a Davide Mattiello e a Corradino Mineo siamo in commissione antimafia. Abbiamo detto chiaramente che non vogliamo che la commissione antimafia sia una commissione che fa solo audizioni, come è avvenuto quasi eh, fino ad ora. Eh, le audizioni servono, ormai sappiamo quasi tutto no, della mafia. Ci sono studiosi, noi vogliamo andare sui territori. La, la, mafia, la commissione antimafia deve essere una commissione che in sostanza previene il fenomeno e non che rendi conta. Quindi quello che noi stiamo facendo è quello di andare sui territori per, combia, per combattere appunto questo, questo problema che ci assilla, che è il problema, del, un problema fondamentale dell'Italia. Perché, vi ripeto, oggi su tutte le pagine dei giornali il tema della corruzione no? che è, lega, è molto legato al tema della mafia, ecco io continuerò con questa battaglia, mi ritrovo nella, nel documento programmatica di, di, di Pippo perché questo è uno dei temi che lui ritiene fondamentali, è sempre stato al mio fianco, io sono orgogliosa di sostenerlo e sono sicura come lui che avremo un risultato inaspettato, grazie a tutti.